continuano a dire bisogna fare la riforma delle persone militane anche questa piccena di sera sera eh, continuava a dire che sono militani che non si fa niente tutti che parlano di Dov'era dove era il tuo partito di questa militante era applicata a sempre adesso approfittando del fatto che Renzi non c'era approfitta che non c'era nessuno Renzi non c'era agli altri c'erano tutti se voi guardate che c'è intorno a Renzi chi è che sostiene Renzi del mica solo la vostra mica solo la vostra eh, fin da solo 4 o 5 ragazzotti che si è portato dietro la direzione i sostenitori, i clienti che gli hanno fatto vincere il congresso e i primari si chiamano Fassino non c'era Fassino in questi anni ma infine c'era il ministro, il segretario il sindaco, qualsiasi cosa Peloni non c'era? vicepremier, ministro, sindaco di tutto, segretario, fondatore del partito. Franceschini non c'era? vicepremier, Ministro. c'è rimasto il bello Rassina che ci va, poca roba direi, gli altri stanno tutti in correnza, signor D'Alema che ha fatto finta di litigare sta, non volete, a volete, anzi, per dargli una mano gli no? ha dato un po', no? perché si è andato a correre, non dalle già, l'altro gli ha detto vuoi dargli una mano, fai finta che sei buono, poi si fredda, adesso basta adesso bisogna fare la riforma della giustizia credo sia prevista per maggio sapete che ogni mese ce no? Io sono contento che qualcuno comincia a indire per me il giorno in cui ha detto una riforma al mese io dico ma ah, che anno? lì febbraio leggete elettorale ancora c'è, dall'altro parte una camera è solo per la camera. C'è un codice elettorale per un po' solo dei due atti del Parlamento, però è ah, un altro modo. Febbraio legge elettorale. Tra l'altro era il 24 febbraio quando è arrivato il governo Lenzi, ma che ti salta in mente di dire febbraio legge, mancano sei giorni. Anzi no, perché ha 28 giorni febbraio, ne mancavano quattro febbraio legge elettorale. E febraio, legge elettorale. Oh, ma che hanno? E lì che mi è venuto di dire e detto basta, e marzo Giovanni, c'è un progetto di legge delega che incarica il governo di fare una roba dentro i prossimi anni marzo Giovanni Vieni. a aprile e c'era aprile mi ricordo cosa aveva diventato da prete. maggio, fisco, giugno, giustizia, luglio vacanze, spero, la che stava a dire che fare, giustizia, la giustizia cosa, ma sapete in questi vent'anni quante volte hanno decorato la giustizia, ci sono stati in questi vent'anni 110 leggi in materia di giustizia, tutte, invariabilmente, in venite a Tale, come riforme che avrebbero spento i tempi della giustizia. L'avrebbero resa più veloce e più efficiente. Ogni volta che ne facevano una, la giustizia diventava un po' più lenta e un po' più inefficiente. In vent'anni sono raddoppiati i tempi della giustizia, non fanno 110 leggi per abbreviati, il risultato li hanno raddoppiati. La domanda è... 10 volte la ricetta e poi l'hanno fatto apposta. nel primo caso sono dei coglioni nel secondo caso sono dei mascalzoni perché ci sono riusciti a fare quello che volevano fare cioè a gli i per la giustizia allora con che faccia dicono non si è fatto niente magari eh, non si fosse fatto niente se cioè, non si faceva niente la giustizia era ancora salvaggia, perché era quella di verità di il drama che ci hanno lavorato non c'è niente di più pericoloso del cretino attivo. Perché il cretino passivo o fa nulla fa pochi danni, ma quello attivo è tremendo. Che fa dei danni terrificanti non si ferma mai. È un cretino infaticabile, lavora 24 ore su 24, fa cazzate senza soluzione di proprietà, non riposa mai, non va mai in fede il cretino attivo. Siamo stati per dati questi dettagli da un mix di fredini attivi e di delinquenti attivissimi. Alcuni sapevano esattamente che lo facevano e altri non lo sapevano, ma facevano gli stessi danni.